1863, nasce Pietro Mascagni. 1979, le Brigate Rosse uccidono il maresciallo Romiti. 2000, Nizza, sottoscritta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Commenta il Fatto del Giorno Roberto Papetti, direttore dei Gazzettini. Oggi parliamo di Pearl Harbor, un attacco che segnò una svolta nel secondo conflitto mondiale. 7 dicembre 1921. A Milano viene inaugurata l'Università Cattolica del Sacro Cuore. volerla è padre Agostino Gemelli che nell'aprile 1919 ha costituito l'istituto di studi superiori Giuseppe Tognolo. L'Ateneo Cattolico otterrà nel 1924 il riconoscimento di università libera acquisendo così il diritto di conferire titoli accademici aventi valore legale.